Oh, sì. anche io lo dico questo qui vedete anch'io. Vanessa e tu è... sei in tema col costume io, unicorno e io quello di Elsa e tu e quello di Elsa allora spieghiamo tutto no. perché voi dite ci sono già dei unicorni perché noi avevamo già due bombe da bagno sì. dove Anastasia ha trovato questa e io invece quella viola ah, okay. vedete, perché infatti io qua c'è scritto colors violet or pink, che vuol dire colore viola o Sei rosa. Vuoi dirlo che c'era il mio dito? E che vuol dire? Che vuol dire colore viola o rosa. Ma no, ok, lo dai Ani, mettiamola dentro e vediamo Guarda per terra. quale splendore diventa quest'acqua. Intanto l'acqua scorre. Ma vedete giù. Vediamo. Poco. Wow, che meraviglia! E che profumo ha questo? Sempre l'odore di popcorn di pop al forno, a forno. Al forno. Ah, sì? Io non mi lavano i capelli. Tu non Ma ti lavi i capri. capelli, vero? Sì, mi lavo. Ah, vuoi lavare i capelli anche tu? Benissimo! questo qui, metà... pop Popcorn a Roma, che non so cosa vale, vuol dire. Lo... Vale, no? <ride> <ride> vale? a Roma hanno diventato. Abbiamo diventato, guarda! Cosa E Forse a Roma li hanno inventati. A Roma? Roma vuol dire. Cos'è? Quello che abbiamo detto? L'odore. Sì. Mm. Sì, è quello che abbiamo detto per la sì, vai. Vai. Quindi ne avete tre diversi adesso. Sì. Mi Dove va? Questo l'ho trovato io. Mm. E questo è Anastasia e questo tutti e due. Ciao. Oh, oh. Ah. Ah. Allora dobbiamo comprarne ah. comprarmi. Quello, quello col cuoricino. Ah. Ah. Bellissimi. Ah. Allora, ah. allora, a che punto siamo? Ah. Con Qua? È e bollente, è ancora molto bollente. No, no, tanto di un po' eh, perché lì sta scoprendo ah, l'acqua fredda. È già dentro, sì. tu, signorina? Sì, sì. e sì. io che faccio così. Brava, Mia no? yeah. Casinista no. mi piace il mio costume? Sì che mi piace il tuo costume. Arrivano le stilette a fare il ah. letto. Ok, ci siamo quindi? Bin sì, però se Non so perché non è andare in acqua con il costume. Come Bin va, bimbe? Benissimo. Benissimo. Vanessa si sta già rilassando. Vanessa si sta già rilassando. Mi piace. Mi piace. Mi piace. No, oggi si sì. Laviamo i capelli Ani? Dopo Stasera te li laverai da sole i capelli Ah te li lava Vanessa No perché... okay, da, sola. Eh? da sola Da sola? Facciamo no, vedere i no, nostri amici okay, Che sole. sei brava a lavarli da sola? Ma se neanche sott'acqua. E dopo.. No vediamo Vediamo una gara Chi sta più vince. 3, 2, 1 che si fanno le gare, quindi sale una e scende l'altra, ci ho capito niente io, che ha vinto alla fine, È la sirena ha vinto, guardate la gara perché quando noi un giorno avevamo, Anastasia. <ride> metto tutchia <ride> Allora adesso ci mettiamo un po' d'acqua in bocca Allora, la mamma ci fa noi ci metteremo uh, l'acqua in bocca e la mamma ci dovrà fare ridere e chi sputta prima l'acqua perde Ah ok Vedere? No, no, no, Segui la. allora, la prima sfida la persani eh? Vediamo adesso. Ancora. Ma, ma allora, ancora hai perso. allora, ma stai ma con te è inutile giocare abbiamo inventato un gioco e dobbiamo nascondere questo intanto questa gioco è simpola con quindi facciamo casa per vedere chi iniziata a nascondere che è scelto carta, è partita la ridarola sasso dai sasso gaia da 1 2 3 4 prossima stella quindi andiamo a stendere i ragazzi intanto lei deve quindi raga capelli altrimenti le mannine diventano tutte rangrinzite, dai! io non ce ne ho le rangrinzi, ma dai dai dai nascondilo uh -huh. dai, l'importante è che tu l'abbia visto Certo. ok, bimbe, bisogna fare il lavaggio alla testa aspetta, prima del lavaggio, l'ultimo appigio no, amore, bisogna Ma... lavarsi adesso oh, perché eh. sta diventando tardi ok, perfetto però un'idea io... cioè anche questa sarà una challenge lavarsi i capelli, perché? prima avere i capelli ad Anastasia, Anastasia me li laverà <ride> quindi sarà un casino perché Anastasia lo sa lavare i capelli quindi vediamo che cosa succederà e poi, e poi dopo io devo pettinare i capelli a Vane e le mie i meglio a me ok anche la vediamo chi piange meno ha vinto ok? è per andare giù giusto allora giro yeah. questo okay. cominciamo a far scendere l'acqua mi me metti fatto non siate. riesci ma no. io ce la faccio mm, dall'altra parte bimbe ah, ecco e di qua. è così difficile però no, tu lo rompi guarda faccio io ok, okay quindi adesso l'acqua se ne andrà piano piano Mi raccomando, ecco vabbè non piangere no eh. no non no Ah, brucia so. Un attimo, no di qua. no okay. Vai su. Su. no no su Dio. ok allora mi prendo i sapuni i sabuni i i mi dai come lo lascio e fa un la paura lei sempre fa così no togli no perché allora ti porti il sabone wow lo anche quando è venuta a lei Vanessa bravissima questo sì. togli orecchie molto bene allora mi ascolti no guarda allora anni però devi guardare in su perché sennò la progetta è qui mm. sai che è una solda francetta questa pane sta tanti. crescendo è stata però brava e riuscita buona. a farla crescere vero? Ho lei mi ha regalato tanti ragazzi perché sono stata brava poi. Mm. I miei mamma Mi è pochissima. No, non è vero. No, eh, no vabbè, che brava Ti sta lavando i capelli. Guarda <ride> guarda. Vediamo i capelli di Ani, mamma mia, come sono lunghi. Ok, lavaggio. Anni, la Anni, guarda il suo adesso, eh. Mi lavo le bracciole. Ah! Su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, Oddio. Oddio. Quanti capelli? Oddio. Sono tanti eh? Vediamo come arrivano da bagnati bagnanti. qui li arrivano qua? Sì, sono lunghissimi. Li voglio fare crescere, li voglio gialli, come ah. la principessa. Ah sì, ti vuoi tingere i capelli di giallo? Sì. Sì, vent'anni. 20, 20 anni. È Se danno, non mi la io le mani e Natalia non so, starà sempre con il sapone. A voi che costuga che quando andate a mare, in piscina, usate la doccia o fate il bagnetto, ah! brava Vanessa! Ok, e Anastasia è stata lavata e dopo va Ok, ma chi vale. è? Devo usare lo stesso che ho usato lei Poco, eh? No, prima devi mettere un po' d'acqua sopra. Ok. Mi raccomando l'acqua deve essere tiepida, eh? Prima la provi tu con le yeah. tue manine, anzi Vane, trovala tu. Volevo così far sapere. Qua. Eh, no, no, me... Ok, va bene, va Secondo me mi fa la Dai, giocati verso di me Dai, sulla schiena Ani, allora non è io però, no, io te lo faccio voi dietro ma <ride> <ride> che si vorrei avere i capelli come <ride> <ride> <ride> fai finta che questa sono io no? e fai finta che io sono quella che lava i capelli che sono Anastasia aiuto salvatemi aiuto aiuto Perfetto. Ti sta facendo del male? No, però cioè anzi, Io eh? stavo eh? lavando i capelli ad Anastasia. Già avevo fatto questa tocca. cioè Ani. E io sempre, io sempre quando faccio il bagnetto o faccio la quando ecco fuori ho sempre freddo. E eh beh, dai, dai, sciacquala, dai, sciacquala Anessa. Ciao, ciao, vai Ani. Ciao, ciao, ciao, Vai Ani, anche questa Ani non te ne andare dove non c'è il sapone Eh? Lei gli sì, ha lavato aspetta. la testa a metà Anastasia di fronte a te ci sono io eh Quindi il getto dell'acqua non devi rivolgerlo così cosa Cos'è? Ah, io mi scuolo Hai ah, i felici Come va? Eh, si sì. Come li devo avere ricci? Dopodiché... aria, mi piacciono un sacco i capelli ricci. A me mi piacciono così, fai che Non posso aprire gli occhi, ve lo giuro. Ah, vai Vagliami su. Passa hai... la manina che tanto guarda. Ok. Che poi sì. è una manina, eh. <ride> ma, ma qui dove non ci sono i capelli. Ah! <ride> aiuto! No. aiuto. Eh, li sta lavando, li sta lavando che, tipo come <ride> la Boh, boh. Ok, bagnetto finito. Vi è piaciuto il bagnetto? si sì, possiamo fare anche un altro pezzo dove mi asciuga i capelli anch'io mm. e dove mi pettina. Va bene, uh. iniziamo a spogliarci, asciugarci il corpicino, mettiamo il pigiamino. Che dite? Sì, e dopo la canzone mi fai che ci mettiamo su gambe e terra, poi gli mm. asciughi i capelli a pane che che mi brucia anch'io la brucio e poi fare mi pettina me aspettate asciugare i capelli sta qui mi brucerà la testa no, i capelli lo vale, sai che mi devi bruciare anche il braccio di là si sì. uh, la principessa con soi devi asciugare <ride> Mm, una ci... corota mm. anzi no mm. un ciuppaccio un passissimo sì, sì, non c'entra niente con eh, Bye, niente guarda ok adesso... parte più oh. si sì, ancora challenge perché adesso chi dice non so aia aia aia qualcosa del genere chi dice più aia perde la challenge ok o okay. anche qualcos'altro che per come se ti sta facendo infastidire quindi iniziamo Ani mi raccomando eh non dire le frasi eh no ok prese guarda tanto non riuscirai a toglierlo Anastasia, c'è un tappo dentro la testa dell'unicorno 3, ne ha già detto 3 aia aia aia, tre. Tre. aia, aia, aia. <ride> siamo 3 al 0 aia 4 Non, non, dis non districchiamo i nodi, i tuoi capelli dovranno essere tagliati, lo sai, vero? Raccomando, eh, mi raccomando, Ani perdi! Eh? Perché io non ne fuggerò neanche uno eh. <sessizioni> E io te li tirerò. Ti ritiri tu? Ti tiri tu <ride> tiri, tiri, tiri, tiri. Tra la lela Vediamo Anni, però ti stai ferma? Ok, dai! <sessizioni> guardate quanti capelli lunghi! Quanti ah, ci capelli? mangiamo? Lunghi. lunghi! I tortellini in brodo! e voi ragazzi scrivete nei commenti che cosa? cosa mangia? non <ride> so a pranzo a cena quando voi state guardando questo video ovviamente se lo guardate mai <ride> magari devo una colazione prima di andare a scuola Eh voi cosa mangiate a colazione? colazione. non so se siete a colazione <ride> però io ci stavo scendendo ok Annie, dai guarda ci posso, vabbè dopo con la foto c'è vai Ma detto... Vai, il tuo caffè? Dai Non farò neanche una parola con la A Ok Ma sapete che quasi tutti i nomi femminili finiscono per A? Anastasia, Vanessa, Hai Alice no. Vane, hai detto non farà il nome per la Hai detto A What? Quindi hai detto la prima A anche te Vero Ane? No, non va, sì. Ha detto la A quindi siamo 5 a 1 No no non qua Scusa ah, ah, ah, ah, ah. C'è stato un accenno di A ah. No eh Ho sentito e ti vedo Ciao Non sono bagnata <ride> non è solo acqua Tranquilla Pensa sì quando mi eh quando Aia. 3 Uh, due! Tatto, uh. ah, vabbè dai. Quando dio. mi asciugherai i capelli? <ride> pensate... Anastasia! Anastasia! Dai, mi sta finendo... Non devi farmi del male a questo. No, no. Dai, mi sta finendo... Dai, da solo. No, è il bambino. No, Ok, bimbe, facciamo una cosa stiamo degenerando, asciughiamo i capelli, va no. bene? <ride> ti odio Bene? Quindi se il video vi è piaciuto condividete aspetta aspetta Anastasia cosa, come si dice? Condividetelo a questo video qua Se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici e Iscrivetevi al canale, attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video Di nuovo lo avete capito Lo rifaccio se non avete capito Iscrivetevi al canale